È arrivato un regalo. Stai ferma? A parte che è ferma, è non guardare, è arrivato prestissimo. E questo regalo a te piacerà tantissimo. Cos'è che tu ami fare solitamente? E io non sono tanto d'accordo quando usciamo. Sei tutta comprare sì, la macchina. Scusa, comprare la macchina? Si, e la macchina è dentro un pacchetto di Amazon Prime, secondo te? Ci sta ah, la macchina? E riprendere. Riprendere. Sì. sì, ma quando io ti riprendo, tu sei sempre tutta? <ride> aggiustata. Aggiustata in che senso? <ride> Cosa è che ti metti in faccia? Oh, ma ce la fa! I trucchi! Eh? Quindi, <ride> ladies and gentlemen, è arrivata una valigetta di trucchi! Per te Vanessa Sì